Buonasera a tutti, eccoci arrivati al classico, trade, al classico webinar di trading eh, insieme a DG come sapete io sono Arduino Schenato dal sito hereforex.com siamo online dal 2010, da tanti anni, da, da quasi altrettanti anni collaboriamo con Ig eh, per l'aspetto didattico e ogni mese come sapete ormai veramente da un sacco di tempo facciamo questi webinar dedicati ad alcune eh, modalità approcci operativi che noi di Arforex abbiamo sul mercato delle valute ma non solo tendenzialmente quello che andiamo a, eh, su cui andiamo a discutere è sempre il uh, trading attraverso lo studio della price action. Mm. Allora vedo che c'è già un bel po' di gente questa sera collegata anche nomi che eh, non conosco e quindi bene quindi ecco eh, per chi non mi conoscesse può andare a vedere il sito IARForex, poi magari ve lo, ve lo mostro, e il canale YouTube, quindi dove vengono ovviamente così trasmesse un po' le nostre operatività, i nostri metodi di lavoro. Oggi in linea generale andrei proprio a, cioè, andrò proprio anche a spiegare, diciamo indirettamente, direttamente. Eh, i motivi no? che mi spingono a fare un certo determinato trading proprio perché l'argomento di oggi è forse uno dei più attuali no? per chi opera sui mercati eh, si parla oggi di, beh, fino a, eh, fino a poco tempo fa si parlava molto di più di pandemia, covid e queste cose qua ma da un po' di tempo a questa parte soprattutto per noi trader quindi comunque chi investe e quindi eh, insomma guarda ogni giorno i mercati ovviamente c'è un ingrediente che è questa situazione particolare geopolitica eh, che conosciamo tutti che può portare a chi fa trading a un certo livello di incertezza e, e quindi ecco oggi mi piaceva con voi fare una discussione su questo anche un po' per andare a eh, sdoganare no? eh, quelle che sono certe credenze eh, riguardo l'operatività sui mercati di breve e medio termine perché vi dico la verità io ormai faccio trading da moltissimi anni di situazioni eh, particolari di tutti i tipi no? eh, Lehman Brothers piuttosto che eh, il problema Grecia, Euro e tutte queste cose il Covid poi adesso appunto ehm, la guerra Russia-Ucraina, insomma ne abbiamo viste particolarmente tante, quindi in linea generale posso affermare che l'approccio che oggi cercheremo di, eh, cercherò di darvi come spunto è un approccio che posso dire vincente, poi è ovvio che mh, io come dico sempre il trading è molto personale, quindi oggi io dirò delle cose che sono esperienza mia, sono personali. Potrebbe essere che alcuni altri trader guardino altre determinate cose, oppure fanno affidamento o pesino di più determinate cose rispetto a me. Questo non significa che loro sbagliano e io dico giusto o il contrario. Diciamo che eh, nella propria esperienza, ognuno ha inserito, ogni trader professionista ha inserito le proprie armi no? eh, per stare a tema. Eh, nella propria borsa, nel proprio bagaglio eh, operativo giornaliero e quindi io oggi esporrò quello che è un po' la mia visione mm? allora salutiamo un po' di gente tanto vedo che eh, state arrivando state arrivando pian piano un po' tutti, vedo anche dei nomi noti, quindi bene buonasera a tutti dai noti ai meno noti eh, qualcuno che sta salutando qui lo conosco, Andrea, Marco Stefano, Vincenzo, poi abbiamo eh, altri insomma che vedo che stanno salutando Bene. Allora, eh, tema, abbiamo detto, tema di oggi, importante, molto importante, abbiamo dato questo tema, trading sul forex, come operare quando il mercato è incerto. In realtà potremmo, po, po, po, si, va, si può mettere, inserire più che trading sui mercati, no? Eh, come operare quando il mercato è incerto. Poi sapete che io da tanti anni faccio il forex, ma direi che possiamo... Ampliare, diciamo anche eh, il, la nostro, il nostro webinar oggi. Allora, ci sono due tipi di incertezza, possiamo dire no? eh, sul mercato, mh, sui mercati finanziari. Poi arrivo Claudio anche vedendo proprio alcuni mercati in particolare. No? Tu adesso stai parlando di dollaro yen, per esempio, ma facciamo poi degli esempi anche come io approccio il mercato. Ma prima volevo fare un preambolo che è questo. Eh, allora, il mercato incerto, eh, ci sono due tipi, diciamo così, di incertezza, se vogliamo dire così, in realtà poi è tutto interconnesso, però il primo, la prima incertezza, no? Si ha, eh, cioè si potrebbe avere, cioè il trader mh, potrebbe avere incertezza, perché in realtà poi il mercato non è mai incerto, se ci pensate, il mercato eh, segue dei trend, diciamo, che possono essere più o meno eh, di lunga durata, no? Quindi possono durare qualche giorno, come qualche settimana, addirittura qualche mese. Chi è incerto in realtà siamo noi. Quindi eh, qui mh, un, do uno spunto che eh, quando facciamo trading diciamo che non andiamo a combattere contro il mercato, a volte sento e leggo di eh, perché dobbiamo battere il mercato, non battiamo niente perché l'unica cosa su cui mm -hmm, andiamo a scontrarci sono quelle che sono le nostre i nostri comportamenti a volte sbagliati, i no? nostri eh, atteggiamenti che possono essere sbagliati o meno nel mercato ed è questo che io dico sempre, quindi l'incertezza non è tanto sui mercati ma è più nostra che poi dopo andiamo a tramandare diciamo, al mercato stesso. Quindi attenzione a suddividere le cose. Il mercato può essere incerto, come dicevo prima, magari per una, ehm, per una situazione... Eh, che vediamo più sui grafici che è la seconda, che è quella eh, dove noi notiamo per esempio non so, un trading range, una situazione particolarmente laterale ma se vogliamo parlare di mercati sono incerti, sono incerti perché? perché magari la situazione per esempio in questo momento geopolitica potrebbe far creare dei trend di breve, magari long per un momento, poi short per un altro momento, ancora long per un altro momento ancora short, quindi diventerebbe questa incertezza andrebbe poi a eh, diciamo imprimersi un po' sul mercato se noi prendiamo per esempio l'euro dollaro in questo caso e prendiamo eh, da inizio anno quindi mh, siamo praticamente questo è il grafico che vedete da inizio anno cosa notiamo? notiamo una certezza qui no? Non non, notiamo incertezza sul mercato notiamo una certezza cioè cosa notiamo? notiamo una tendenza molto chiara short no? quindi non è tanto, non c'è incertezza qui, non, non il, il, chiamiamolo così, la, la, la, la possibile incertezza che eh, decisioni, situazioni possono avvenire di giorno in giorno, possono, si possono andare a, eh, a portare sul mercato, qui no, io non la vedo, no? cioè, noi notiamo un mercato assolutamente in, eh, in tendenza short, no? come eh, tra l'altro oggi ho aperto un trade piccolino sull'SP500, eccolo qua, eh, sono entrato lungo con un contratto mini, quindi oggi eh, l'SP vale 4.550. Io sono entrato leggermente più su a 4.573. Eh, quindi ho comprato 4.573 euro di SP, no? un euro appunto, quindi perfettamente a 4.573. Quindi io in questo momento, diciamo, la mia idea di trading è quella di un mercato che può continuare il suo rialzo. Non ho ancora inserito uno stop, bene o male, probabilmente il mio stop andrebbe un po' a, a fallire nel momento in cui scendiamo su certi determinati livelli di struttura. Ma questo non è il trade, non voglio mostrarvi adesso il trade che ho fatto, ma qui cosa notiamo? Notiamo sempre da inizio anno che cosa? Guardate, un movimento short, questo è l'inizio anno, 2022 parte qui, un movimento bellissimo di trend short, per noi trader, ok? e adesso siamo in un bellissimo trend long, quindi per noi che facciamo trading l'incertezza esiste davvero o esiste perché ce la inculcano eh, tra telegiornali, news, eh, messaggi, insomma anche a livello proprio di, mh, come dire, di, di, di, di siti legati proprio alla finanza, all'economia eccetera, comunque di, del settore. Cioè c'è questa situazione particolare... Questa però in questo momento nell'ottica di trading ha influito, magari sì può aver influito, sicuramente ha influito, ma noi che facciamo trading abbiamo un'incertezza su questo mercato e c'è qualcosa di certo? Io vedo qualcosa di certo, ovviamente come dicevo prima e per cui ho fatto quell'introduzione, io la vedo da trader che fa price action e mh, segue l'andamento dei prezzi, quindi eh, quello che io vado a fare è esclusivamente cercare di trovare una struttura e eh, quella struttura tradarla. Vado su Euro Canada, per esempio, io su Euro Canada ho un trade short da qualche giorno, l'ho aperto venerdì, eh, l'ho condiviso tra l'altro con, come anche l'S&P, con gli utenti che sono iscritti al, al pacchetto Platinum, al servizio Platinum, per chi non lo conoscesse poi ve lo faccio vedere sul sito YAR Forex. Ecco anche qui, voi guardiamo, guardiamo anche qui no, il mercato, Euro Canada è un cross, un cross valutario che è formato da Euro-Dollaro e eh, Dollaro Canada. Andiamo sempre da inizio anno. Qui siamo a febbraio, questo è gennaio. Eccolo qua, guardate qua, gennaio parte da qui. Cosa notiamo qui? Notiamo certezza o incertezza? Io noto certezza, io noto un mercato completamente in tendenza short. Non ci sono dubbi no, che il mercato è in tendenza short. Quindi ancora vi faccio la domanda, è un mercato incerto? Adesso io ve le faccio vedere altri di mercati. O poi l'incertezza sale su di noi perché diamo retta troppo a quello che leggiamo, ascoltiamo e quindi... Il fatto di essere poi incerti nel nostro trading perché eh, abbiamo una, come dire un approccio più mentale, no? Che è incerto proprio dovuto a questo. Se noi, esempio, fossimo sordi, no? Da quello che può avvenire, questo è quello che eh, per chi fa price action io dico sempre: cerchiamo di benissimo informarsi, eh, rimanere connessi, conoscere, no, il mercato, noi. Eh, facciamo anche trading sui titoli singoli, quindi eh, c'è il mio collega Sasha che spesso va a fare analisi anche di potenziali trade un po' più di medio termine perché magari l'azienda che vai a comprare è sana eccetera, però poi alla fine quello che conta è dove sta andando il mercato E se facciamo trading, quindi facciamo un tipo di eh, investimenti di breve termine, che cosa significa breve termine per me? Significa qualche giorno, qualche settimana, allora a quel punto eh, il mercato è, è così indeciso o eh, segue dei trend particolari? Io al momento vi ho fatto vedere Euro-Dollaro, vi ho fatto vedere Standard Poor's, quindi il eh, benchmark no? azionario di mercato americano. Vi faccio vedere Euro-Canada, anche un cross, un cross che è mh, un incrocio tra dollaro-Canada e Euro-Dollaro, cioè il prezzo che si viene a formare di questo cross è... Il prezzo che è il prodotto di dollaro canada, euro dollaro, no? E vedo sempre un trend molto chiaro. Vi faccio vedere anche la sterlina, su cui anche qui ho un ordine pendente. In questo caso, che non mi è ancora stato eseguito, l'ho inserito stamattina con tutta calma e vedremo se sarà eseguito. Anche qui io noto dei bellissimi trend, no? Noto un movimento già da inizio anno eh, short, poi un ritracciamento, una fase laterale. Adesso qui arrivo, e poi movimento di trend chiaro con anche degli spunti operativi, qui per esempio. Oppure qui, io questo per esempio settimana scorsa, o comunque dieci giorni fa quando si è creato, l'ho tradato addirittura, poi mi sono chiuso qui. Adesso sto cercando di rientrare per un altro movimento di tendenza. Anche qui, domanda, il mercato è davvero così incerto? Come operare quando il mercato è incerto? O quando siamo noi incerti? Era un altro discorso quello lì. Cioè, nel momento in cui eh, noi ci sentiamo sul mercato un po' più incerti, per qualsiasi motivo, allora ecco che arrivo alla domanda, o comunque all'affermazione più che la domanda, di Andrea, che tra l'altro è anche un platinato, è scritto al Platinum, dice, ma quando il mercato è incerto non è meglio stare fermi? Eccolo lì. Allora, è il mercato che è incerto o siamo noi che siamo incerti? Per qualsiasi cosa. A volte possiamo non capire no, quello che sta accadendo in un mercato e quindi non avere una più chiara. Uh, a volte invece, e più spesso è così, eh, ci arrivano, eh, siamo completamente bombardati no? da notizie, da cose per esempio eh, ero a Investing Roma, Investing Napoli scusate no? l'altro venerdì, tra l'altro quando ho aperto anche la posizione su Euro Canada e ricordo che un, un utente, un, um, un trader che è venuto a vedere il mio primo intervento mi ha fatto una domanda dicendo eh, oggi ci sono i No Far Payroll Stavo parlando di euro-dollaro e mi ha chiesto come potrebbe andare a influenzare no? il dato. Ecco, vedete, questa cosa qui, cioè il fatto di essere così, come dire, attivi nelle notizie, sapere, perché poi nel mercato, se voi, voi o male, penso facciate un po' tutti i trading, no? o comunque vi state approcciando, avrete capito che il mercato è ricolmo di dati, macroeconomici, di notizie sui titoli, dati macroeconomici, eh, notizie sulle possibili politiche monetarie e un sacco di cose. Tutte queste cose che escono costantemente no, dai vari siti Reuters, Bloomberg eccetera eccetera, che cosa vanno? Vanno a eh, darci sempre più informazioni che per carità, voglio dire, poi il mercato che ragiona non tanto sul dato stesso, ma su quello che quel dato, secondo loro, potrebbe andare a eh, impattare no? sul, su, sul mercato, quindi sull'opinione di chi investe su un determinato mercato. Eh, è un, una, una continua, no? un continuo bombardare di queste notizie crea poi il fattore inverso, cioè il fatto che ah, eh, siccome ci sono i no far payrolls, quindi per chi non lo sapesse è il dato disoccupazionale americano eh, più importante quindi tasso di occupazione e numero di eh, mh, nuovi posti di lavoro del settore non agricolo eh, degli Stati Uniti eh, si sono creati e ecco questo dato importante che può creare volatilità come può anche non crearla no? e se io vado a prendere euro dollaro venerdì ha creato volatilità questo è venerdì 1 aprile no però sono influenzato da questo e quindi mi faccio. Mi crea un'indecisione. Poi il mercato è indeciso. Tante volte mi viene. Mi ricordo quando eh, ancora dieci anni fa ormai, perché ormai i forum del trading con tutti i social non ci sono più. Ma io ricordo i forum, no? Che è un po' più vecchiotto qui e che ha iniziato a fare trading da un po', da almeno dieci annetti. Si ricorderà i forum del trading e mi ricordo, c'era tutta questa cosa delle notizie, no? Eh, esce questo dato piuttosto che. L'idea su un certo dato, su una certa politica monetaria o il fatto che magari un'azienda un debba fare so, un'operazione straordinaria, eccetera, eccetera. Sì, per carità possono creare movimento, ma io devo ragionare in base a quello che sono i flussi di mercato, sono i flussi di tendenza, dove vanno gli interessi di chi investe su quel mercato. Per esempio, questo grafico euro-dollaro, gli interessi adesso sul mercato di euro-dollaro, dove stanno andando? Sul dollaro americano, no? Non sull'euro. Cioè, il mercato a me non interessa che sia eh, chi sia, non mi interessa il perché. Io faccio trading, a me interessa essere dalla parte giusta, questo è. Poi ripeto, possiamo parlare di, più, di tutto quello che vogliamo, possiamo mettere le nostre idee sul mercato, ma come diceva un famoso trader, non sono state mai le mie idee a farmi guadagnare nel trading, ma è stato sempre quello di aver fatto quello che ho, quello che ho visto, quello che il mercato mi ha detto, e ho optato per operare in quel senso. Ecco, Questa è la morale, diciamo. Quindi ecco, la riflessione che voglio farvi fare oggi è, incertezza sul mercato, benissimo, ci potrebbe essere incertezza, bene, questo è un periodo storico dove l'incertezza in effetti può esserci, no? Perché eh, in effetti può, possono esserci tra politiche monetarie di un certo tipo date da un momento, eh, pensiamo all'inflazione no? americana e non solo, anche europea, quindi politiche monetarie che stanno cambiando, più ci mettiamo anche un fattore geopolitico importante. Eh, come quello Ucraina-Russia, è ovvio che l'incertezza può andare a, no, a esserci sul mercato, cioè ci possono essere dei trend long e short, ma noi che facciamo trading, in realtà quello che stiamo vedendo in questo momento è un mercato incerto, questo qui è l'euro-dollaro, il mercato maggiore per scambi, anche dei mercati azionari. Questo è lo Standard Poor's 500, è un mercato che ha avuto dei trend short, long, perfetto, ma io posso prendervi tutto quello che volete, beh beh, ovvio, il Nasdaq, eh? short, long, posso prendere magari un altro indice, prendiamo l'Italia, hm? l'Italia, eccola qui, l'indice italiano, il Mib. probabilmente qualcuno di voi lo trada, o comunque lo segue, anche perché se fate qualche titolo italiano, eh, come me, io comunque seguo sempre anche un po' l'andamento dell'indice guardate qua da inizio anno ha creato una fase di trend molto bella un ritracciamento un'altra ulteriore fase di trend dopo una lateralità e poi adesso ha creato una fase di trend in salita quindi adesso i ribassi sono da comprare stop non è che ci sia cioè per fare trading non dobbiamo chissà eh, fare che cosa dobbiamo cercare di seguire il flusso ovviamente con i nostri segnali con il nostro metodo con un money management adeguato ci sono tutti i vari ingredienti ma se noi andiamo ad ascoltare cercare di farci un'idea sempre di quello perché abbiamo ascoltato una cosa e quindi operiamo in base a quella cosa vi assicuro che non è facile anche perché poi subiamo appunto questa, il fattore incertezza ma non è il mercato che è incerto siamo noi ad essere incerti e è ovvio che poi siccome il mercato ripeto è un eh, come dicevo prima non è che andiamo sul mercato a battere il mercato ma siamo noi stessi lì e, e, e se tradiamo male viene fuori tutto quello che siamo, eh? vi assicuro. Il mercato è, è molto noi stessi, tant'è che io dico sempre che bisogna studiare bene chi siamo quando si fa trading, cercare di capirci bene, cercare di conoscerci, di, di conoscere anche un po' i nostri limiti e cercare un po' di, su quelli di lavorare, no? per migliorare poi l'aspetto anche del trading, nella gestione emotiva del proprio del proprio, della propria azienda di trading e poi quindi anche la gestione emotiva si rifà sulla gestione comportamentale quindi la gestione proprio dei nostri trade chiudere, non chiudere eh, come dire mh, tenere basse le perdite cercare di gestire bene i profitti cercare di non reagire di emotività ma cercare di ragionare quindi faccio una scelta se ho in mente una scelta da fare magari stiamo un paio d'ore a, a rifletterci, magari a volte anche una giornata intera e magari la scelta la facciamo verso sera o il giorno dopo meglio ancora, no? Cioè tutte queste dinamiche creano poi il trader vincente. L'indecisione e quindi l'incertezza spesso non è derivante dai mercati, cioè i mercati possono far fare questo, ma se guardate anche qui il mercato tende ad avere dei trend. Questo è l'Italia, l'indice italiano, la borsa di Milano, no? Quindi piazza Fari, diciamo quindi ecco che anche qui abbiamo eh, dei trend che poi possiamo sfruttare o meno cioè mh, in questo caso il mercato che ritornava long aspettiamo che il mercato si costruisca una tendenza long magari iniziamo a cercare di comprare quando il mercato riprende certi livelli per esempio oppure quando il mercato inizia a scendere questo non per forza non dobbiamo prenderlo ma magari quando il mercato dopo aver fatto una pausa ed ecco qui questa è, chiamiamola così, l'incertezza invece reale del mercato, cioè quando il mercato crea dei trading range, dei range dove non c'è, adesso ve ne faccio vedere un altro, dove non c'è una vera e propria tendenza. Il mercato scende al di sotto, crea dei nostri segnali, questo è un FTV, quindi uno dei miei classici trigger, ecco possiamo decidere o meno di fare il trade short, oppure aspettare ancora e magari prendere altri spunti per uno short ma cerchiamo di reagire rispetto a quello che vediamo. Vi assicuro che è vincente, eh? ovviamente bisogna crearsi un'esperienza su questo, cercare di crearsi un metodo, un vestito e continuare a come dire eh, perseverare su quello, perché se un giorno seguiamo le medie mobili, il giorno dopo perché abbiamo perso soldi andiamo a seguire l'icimoku, poi l'altro giorno seguiamo i volumi, poi perdiamo ancora e seguiamo la price action, ma poi perdiamo ancora e quindi andiamo a eh, non so dove, è ovvio che eh, voi potete avere 5, 6, 10 anni di esperienza nel trading, ma ogni anno avete cambiato strategia, è ovvio che siete esperti di tutto e siete esperti di niente dobbiamo cercare poi una volta che si capisce cosa vogliamo dal trading cercare di eh, essere perseveranti no eh, cercare di eh, andare eh, a lavorare no? su un certo tipo di metodo ed ecco faccio una breve pausa su questo prima vi dicevo no? eh, del nostro sito per chi non ci conosce ecco questo è il sito nostro se volete darci un occhio si chiama hereforex.com siamo online dal 2010 io ancora Prima con il blog, ma il sito questo qui è dal 2010. Dentro ci sono un sacco di ehm, post di blog, del blog che stiamo facendo, con ottimi eh, articoli gratuiti che potete andare a leggere. E poi avete tutti i servizi come quelli del Platinum e di Stock Insider, che è invece è il servizio azionario. Poi, ovviamente, da qui potete andare direttamente sul canale YouTube. E, eh, seguire tutti i video che facciamo sul canale youtube, così vi ho fatto vedere anche questo per chi non ci conoscesse, eh, ho detto anche chi siamo, avete capito? Quindi il mercato in realtà non ci dà indecisione, al massimo quando ci dà un'indecisione, è quando crea no, incertezza, indecisione incertezza, quando crea dei mini range, quando quindi il prezzo bene o male inizia a muoversi a ping pong da una parte all'altra, per il resto... Non perché i mercati ci dicono che i mercati sono incerti per una certa situazione che poi devono per forza essere incerti. Io qui incertezza non ne vedo. Okay? Eh, per esempio, invece un mercato che in questo momento è incerto, ma è lui, è, è, è, ed è incerto in questo momento è indeciso, è per esempio l'oro. L'oro che negli ultimi tempi ha un eh, aspettate che faccio così, eccolo qua: ha, vedete una price action che ci sta indicando che cosa? Un non trend, cioè da molti giorni, da almeno cinque giorni, e qui è molti di più, che il mercato rimane no, all'interno di pochi punti. Quindi questo è un mercato indeciso, incerto se vogliamo. Okay? Quindi per operare qui, ecco Andrea che diceva prima, è meglio stare fermi, sì, è meglio stare fermi, oppure operare, ci sono due modi, o operare nella parte alta o nella parte bassa, qualora ci dovessero essere dei segnali di trading, penso per esempio a una falsa rottura al rialzo-rientrata, o una falsa rottura al ribasso-rientrata, e lavorare di brevissimo con obiettivo all'altra parte del range, no, o come è successo qui, però non è tanto il mio con dei trading range così stretti, oppure aspettare che il mercato scenda e rompa in chiusura giornaliera questa fase, che consolidi al di sotto ci dia un segnale e magari ci faccia fare un trade in trend o al contrario rompa al di sopra, consolidi al di sopra, ci dia un segnale long e poi allora si può tradare Allora io, in quel caso, sono un trader incerto o no? Io vado sulla ovviamente virgolettata certezza che il mercato abbia iniziato una tendenza, sapendo che eh, il mercato. È comunque, eh, di certo non c'è nulla, no? Eh, ovviamente, però chi fa trading deve avere una certa sicurezza. E vi assicuro che essere sicuri di quello che si fa, non voglio dire che è già a metà del lavoro, ma quasi ok nel trading. Quindi essere eh, ben, come dire, eh, avere un, un approccio che conosciamo bene e avere un'esperienza dedicata a quell'approccio vedrete che nel tempo sapete cosa volete vedere. Io per esempio questo mercato l'ho tirato fuori subito, è un mercato che seguo anche questo giornalmente come gli altri, euro-dollaro, S&P, La Sterlina, Euro Canada. questi qui. È ovvio che so già che finché il mercato non mi dà una chiara fuoriuscita, per esempio in questo caso da questo range, per me diciamo che al momento è abbastanza difficile lavorare, a meno che non mi faccia appunto quello che dicevo prima un, un, un ottimo segnale long sulla parte bassa o short sulla parte alta, a quel punto lo potrei prendere in considerazione, però vedete che c'è sempre una cosa certa, diciamo, no? in una situazione in questo caso di incertezza, ma per me è incertezza non perché i telegiornali, i giornali, eh, anche del settore, mi stanno continuando a dire... E a sparare ogni volta il mercato è in una situazione di incertezza perché dall'Ucraina può essere una cosa, perché la Russia può dire un'altra cosa, perché arriva fuori l'America, perché questo, perché quello. Poi io mi faccio tante, no, e mi creo delle congetture sul mercato che poi alla fine lasciano un po' il tempo che trovano. E addirittura poi operare su quelle diventa anche un po' incertezza. Oppure l'amico mi ha detto che quel. Eh, L'esperto di trading gli ha detto che siccome la Russia fa questo, l'Ucrania fa quell'altro, l'America questo, conviene shortare piuttosto che andare long. Cioè, dove vogliamo andare? Allora poi lì diventiamo anche insicuri, incerti e il nostro trading sarà per forza un scusate la parola, un casino, ok? Un disastro. Bene, allora andiamo a vedere un po', io eh, ho visto che qualcuno ha scritto qualcosa, Claudio scriveva correlazione con euro yen, dollaro yen, però intanto c'era anche Giorgio che diceva in questa fase di mercato sui maggiori cross valutari ci sono dei time frame particolari da considerare eh, piuttosto che altri che suggerisci, beh io eh, qui sfondi una porta aperta ovviamente Giorgio, tu sai che io... Eh, opero non so se lo sai ma te lo dico io opero esclusivamente su daily eh, daily e settimanale quindi faccio operatività da daily eh, a settimanale tra l'altro guardate eh, il eh, settimanale è stato rotto i minimi adesso della... eh, guardate che, che, che linearità guardate qua ragazzi cioè, eh, stiamo su un mercato che in realtà già da eh, gennaio 2021 ma se vogliamo prendere proprio l'ultimo massimo che poi ha creato ritracciamenti non troppo forti sul mercato cioè siamo da maggio 2021 che l'euro dollaro ripeto anche prima gennaio 2021 ma da ormai più di un anno che il mercato praticamente è in trend short vedete quando avete un po di incertezza quando non sapete bene prendete un bel grafico weekly invece di abbassare il time frame alzatelo anche qui faccio una parentesi molti trader anche professionisti come me non saranno d'accordo con quello che dico, ma io vi racconto la mia esperienza. Io i soldi li metto sul mercato ogni giorno da tanti anni e, e questa è la mia esperienza. Poi ci possono essere esperienze diverse, non per forza, la mia è giusta, l'altra è sbagliata, o l'altra è sbagliata la mia, e l'altra è giusta e la mia è sbagliata. No, eh, il mercato è personale, poi il trading è personale. Per me, se avete no, e, e trovate mh, una fase di mercato incerta, oppure. Eh, secondo voi un mercato non lo capite molto bene, piuttosto di abbassare il time frame alzatelo, non abbassatelo, alzatelo, questo è il mio consiglio, alzate il time frame, perché andare su un grafico a un'ora, quando potete lavorare su un bel grafico daily, che vi dà la contrattazione di una giornata, di variate giornate, che vi dice quindi in quella candela, o in quelle svariate candele, cos'è avvenuto tra compratori e venditori, dove lì dentro ci sono... Eh, banche, ci sono banche commerciali banche d'affari, banche eh, centrali, ci sono eh, fondi, ci sono i trader più o meno capitalizzati, c'è di tutto no? ci sono news, speculazioni non speculazioni, euforia panico, c'è tutto in quella giornata in quella settimana, voi provate a pensare no? guardate qui che bel grafico lineare questo qui è l'euro dollaro, cosa posso fare io qui? Posso solo andare short noi abbiamo avuto anche un bellissimo segnale poi tra l'altro in aree 1.11 Ancora viene giovedì eh, e, e, e ha confermato il weekly. Cosa dobbiamo fare? Andare long su mercato del genere? Beh, spero proprio di no, no. Il weekly ragazzi, andate a vedere. Il weekly, il dollaro can l'euro canada che ho fatto io, tra l'altro euro canada, no? Guardate il weekly, il weekly, basta che andate su weekly, cosa devo fare io? Devo andare long? No. Ovviamente devo aspettare i momenti giusti, quelli che vi ho fatto vedere su daily, ma poi cercherò degli short. Vedete quanto è, diventa più semplice no? andare, non andiamo a, a incasinarci la vita sterlina, su cui ho, ho fatto già un trade short qui negli ultimi giorni, ne sto facendo un altro se mi prende l'ordine. Guardate qua settimanale, un mercato del genere cosa si deve fare? Devo andare long sul mercato del genere? No. Poi ci sono gli stop, vedete io qui ho uno stop loss qua sopra. Nel caso in cui mi prenda e ritorno indietro rapidamente, la mia posizione è. Verrà chiuso in stop. Ovviamente è uno stop che ho programmato, che ho riflettuto su questo: eh, su quanto stoppare. No? questi 273 dollari pari a 250 euro. Io li ho già, nel momento in cui andrò a essere eseguito, li ho già accettati come rischio. No? è un po' come un commerciante. Penso che quel eh, quando eh, inizio il mercato, quel, eh, quel, quella soglia di rischio che ho, che ho voluto inserire nel trade è la merce che ho acquistato, ho fatto magazzino e l'ho già acquistata, okay? l'ho già spesa. Poi potrei magari perdere un po' meno perché magari riesco a gestire meglio la perdita o guadagnare mm? o andare a break even. A quel punto avrò venduto la mia merce che ho comprato allo stesso prezzo che l'ho venduta no? perché ho fatto uno sconto al mio cliente e sono rientrato dello stesso prezzo. Cioè ragioniamo da imprenditori, ovviamente da commercianti. La parola trader significa commerciante, quando noi guardiamo il mercato in maniera non troppo, senza incasinarci la vita, senza farci anche troppe mh, analisi, no? Cioè, over trading e over analyzing. Eh, diciamo che tutte e due sono, quindi fare un'analisi talmente, analisi sopra l'analisi, sopra l'analisi, che poi ci... Eh, gli americani dicono... Eh, che ti, ti friggi, fai freeze no? nella mano, cioè ti, ti si ghiaccia la mano non riesci più a muoverti, cioè non riesci più a cliccare, perché talmente hai talmente tante analisi che dici boh, cosa succede adesso? devo aspettare questo, poi quell'altro, poi ancora quell'altro, però voglio anche quell'altro che mi dica così, e poi alla fine non tradi, no? non operi. Eh, oppure over trading, il contrario, cioè bam bam bam, sparare, sparare, sparare, sparare, <ride> e, eh, e operare per vendetta, queste cose qui, che anche queste non vanno bene. Siamo tranquilli, c'è una bella tendenza, il mercato è messo così, ci ha dato un buon segnale, e io no, opero nella tendenza di fondo. Quindi se la, la domanda di Giorgio era, quale time frame? Io mantengo sempre questi time frame nella mia attività di trading, da sempre, praticamente. Weekly, che è la mia bussola, e daily, che è il mio timing eh, di entrata. Matteo dice, ciao, puoi andare sul time frame orario? Ha reagito ora da un supporto a 19.20, lo compreresti? Io sul time frame orario, Matteo, purtroppo. Oh, per fortuna non ci vado, quindi mi spiace, ma non lo voglio neanche vedere il time frame orario. Quindi per me no, per me non vale niente, il time frame orario non mi dice nulla, ok Matteo? Per me non, ha, non è un'informazione dove devo dove posso metterci dei soldi, ok? Al massimo vado su un quattro ore, qui lo dico, nel momento in cui sul daily ci sono, e ovviamente arrivati dal settimanale sul daily, ci sono delle chiare indicazioni di una certa cosa, allora posso decidere in, in qualche caso di vedermi a 4 ore, ma se vi devo consigliare, anche 4 ore non usatelo. Andate su weekly daily, usate quei due time frame, che sono più che abbastanza, ok? Eh, L'informazione derivante dai prezzi sul grafico sotto questo, quindi per esempio un'ora, per me non vale nulla, ok? Bene, sono le 18.40, ragazzi, avete altre domande su questo approccio operativo e su questa visione dell'incertezza e insicurezza? del mercato magari vi ho un po' spiazzato oggi però così magari vi do anche una, un punto di vista un po' differente da un trader professionista che fa da tanti anni trading e ripeto che mette ogni giorno i suoi soldi sul mercato eh, su svariati mercati vediamo se c'è qualche altra domanda altrimenti ci possiamo salutare per questa sera aspetto un altro minutino e poi, e poi vediamo insomma no? allora eh, tutto molto chiaro dice Alessandro che poi insomma è un platinato e mi conosce grande Alessandro, Gabriele dice possiamo vedere Neo Zelanda va bene però dimmi, dimmi che cosa vuoi vedere su Neo Zelanda più che altro ok che sembra oggi faccio un segnale diverso da quello che pensavamo mm, vediamo vediamo andiamo a vedere Neo Zelanda boom eccolo qua, oh bellissimo bellissimo allora guarda qua eh, anche qui mercato è long qui no? Mercato, un mercato long, un mercato che mm, ottimo, ottimo esempio, Gabriele. Io su questo vi faccio vedere una cosa perché voglio farvi vedere una cosa. Perché è giusto che così capite bene, capiate bene, usiamo i giusti verbi perché sennò poi mi dicono che no, non parlo bene, mia moglie soprattutto. Allora eh, andiamo a vedere, dov'è che è? Chi è? se lo trovo subito, report settimanale 3 aprile, non voglio spoilerarvi troppo perché non mi sembra giusto nei confronti dei platinati, ma io ogni, ogni fine settimana vi faccio vedere, faccio questo report a chi è iscritto al, al Platinum, no? E faccio questo report su svariati mercati, tra cui il neozelanda dollaro. Allora, vi faccio vedere: è una cosa vi faccio vedere. ecco, anche per, un... che è tema. anche per non avere questa sorta di incertezza e insicurezza nel tradare il mercato. Questo eh, è un modo per non avere incertezza e insicurezza. Cioè Quale modo? Il fatto che ogni fine settimana eh, dobbiate farvi un'analisi e uno schema operativo. Ok. Quindi a fine settimana, voi, fine settimana, dovete andare a farvi un report vostro, io lo dico a tutti i Platinum, io lo mando ai Platinum, ma eh, lo, voglio che lo facciano sempre, perché questo un po' alla volta vi porta a crearvi l'abitudine di farvi un piano per la settimana. Ok? Quindi analisi solo weekly e daily, non sotto, mi raccomando, time frame più sotto sono time frame creati dall'uomo per creare ordine nel disordine. Cosa vuol dire una, una, una candela a un'ora? Cosa chiude? Cosa chiude? Chiude niente. Cosa, cosa chiude una candela a 30 minuti? A 5 minuti? Chiude niente. Cosa chiude? Ma niente quella a 4 ore. Quella daily chiude una sessione giornaliera. Quella settimanale chiude una sessione settimanale. Ecco che hanno peso. Allora, se io devo investire dei soldi nel breve termine li investo su delle informazioni sane non su delle informazioni forvianti okay? quindi cosa faccio a fine settimana Neozelanda dollaro, direzione, long price action, indecision in bar su weekly piano, struttura ancora long con indecision bar su weekly rispetto a Australia sembra più pronto per un'ulteriore spinta verso l'alto due punti in questo caso per i prossimi giorni cercherò opportunità long tra i livelli attuali e 0,68 e 30. Vedete? Quindi, qui cercherò un'operatività long. Non mi si è formata per me l'operatività long che io volevo. Non mi si è, non si è formato un segnale long che io volevo. Quindi, ovviamente, per operare, devo avere un tipo di trigger, come lo chiamo io, quindi di segnale, di trading, che per me abbia senso andare a tradare, quindi che mi dica, bene, adesso riparte il trend. In realtà, poi, in questi giorni, cioè, eh, tra ieri e oggi, se, se vogliamo, si è venuto a creare un ulteriore movimento long molto forte e quest'oggi sembra essere risucchiato. Quindi, per esempio, se io mi fossi messo long qui, facciamo un esempio: proprio io mi, mi sono messo long perché qui c'è un FTV, per esempio, che mi piaceva benissimo. Sono long, sono ancora long e magari ho uno stop di stop loss, diciamo di posizione, magari qui, no? Cioè, il mercato va qui e stop benissimo, succede questo guardiamo cosa succede nel breve la struttura in questo caso diventa un mini range cioè potrebbe riportare i prezzi giù allora però ovviamente questo deve essere concluso quindi devo aspettare almeno questa sera intorno alle 10 prima di effettuare qualche cambio o addirittura il mattino successivo quindi domani Ok, domani mattina presto mm? quindi che cosa succede qui? succede che se io opero end of day a fine giornata e sono entrato qui e noto una situazione del genere, e chi è platinum con me lo sa, io se noto uno svuotamento così, entro la serata, quindi magari alle 9, 9 e mezza di stasera, siamo ancora messi così, cosa faccio? Esco. Esco e rivaluto poi nei giorni successivi. Perché ovviamente il mio trading, comunque giornaliero, deve essere un seguire quello che il mercato mi dice giorno in giorno. Ma vedi, non sono entrato su una... Di emotività su un'idea che Tizio Caio mi ha detto, mi ha fatto capire quindi per me adesso il mercato deve girare perché il mercato ha dato troppo piuttosto perché c'è la guerra, o, per qualsiasi, o perché in Neozelanda eh, abbassa i tassi piuttosto che alza i tassi, qualsiasi cosa io, ovviamente, mi solamente quando il prezzo mi dice qualcosa faccio quindi eh, utilizzo i dati di fatto per operare sul mercato. Tanti anni fa, mi ricordo, feci un video che eh, aveva come titolo Trading sui dati di fatto, cioè la price action, quello che mi sta dicendo il mercato. Quello che sta avvenendo oggi è la forza venditrice che dopo un grande, una grande spinta rialzista è venuta a farsi sentire. Potrebbe riportare il Neo Zelanda sui livelli che ho detto a fine settimana, e e mezzo, poi qua ci dà un altro segnale di trend long. Allora conviene uscire qui e magari se dovesse fare questa cosa qui e dovesse qui ricrearci una tendenza long, un segnale long, e rientrare, ok? Questo è un po' il mio modo di fare trading, ok? In questa fase o in una fase possibile di incertezza. Questo per esempio è un buon modo per, ecco, una buona domanda, quella di Gabriele, che mi fa fare anche un esempio più pratico, diciamo, nel trading, ok? Dollar Yen in correlazione con Euro Yen, ma cosa significa Claudio, per l'argomento non ho capito sull'argomento che cosa vuoi dirmi Claudio cioè, eh, l'argomento è su forex come operare quando il mercato è incerto il mercato di euro yen e dollar yen sono certi nel senso che sono stati super long quindi non vedo eh, non vedo incertezza su quelli no cioè mh, assolutamente non vedo incertezze su dollar yen addirittura avevo il long sopra i massimi eccolo qua guardate qua cioè, questo è un FTV power No, Euro Yen pure, era super long, anche lui, adesso sta, stiamo aspettando un nuovo segnale, non c'è incertezza lì, no? Ok? C'è stato un ritracciamento appunto per andare lunghi, no Claudio? Quindi trend long, Euro Yen, Euro Yen, e bisogna aspettare i ritracciamenti per andare lunghi, ok? In questo momento. Bene? Ok? Eh, Luca dice un consiglio per incominciare a tradare materie prime oro, argento, palladio, rame eccetera, grazie bah, un consiglio è quello prima di tutto prima di tradare impara e acquisisci competenze, conoscenze e eh, guarda sulla carta il mercato, quindi non magari non fare subito operazioni ma magari cerca di fare un, quello che viene chiamato paper trading quindi eh, magari segnati dove vorresti entrare, cosa vorresti fare in, creati un piano di trading e poi magari inizi con alcune materie prime e poi vai, su, vai sulle altre perché materie prime ce ne sono talmente tante e quindi devi un attimo cercare di inizia con magari l'oro l'argento, il petrolio eh, quelle un po' più importanti e poi vai un po' anche sulle altre no? quelle che hai citato tu Giuseppe dice anch'io ti volevo chiedere una cosa su dollaro yen, ora quasi tutti staranno vendendo per esperienza come si compra il mercato cosa significa quello che hai detto ora quasi tutti staranno vendendo per esperienza come si compra il mercato ma eh, ti dico la mia insomma su dollaro yen, come ti ho detto per me qui è, è un long eh, era un long sopra i massimi a 123 qui sopra l'ftv e potremmo andare tranquillamente anche un po' verso i 126 prima di un massimo arrotondato ulteriore no? quindi eh, come si comporta il mercato si comporta assolutamente che continua la fase di trend ok quindi noi dobbiamo assolutamente rispettare le tendenze eh, mi raccomando la cosa non voglio dire più facile perché sapete il mercato non, non è sempre facile eh, non è mai facile okay? diventa semplice nel momento in cui lo sappiamo sappiamo gestirci e sappiamo leggerlo e sappiamo entrare nei momenti giusti sappiamo uscire al momento giusto quando un mercato è così in tendenza, l'idea è quella di seguire la tendenza, cioè è inutile andare contro, ok? Si va contro quando il mercato ci dà dei chiari segnali contro anche nel breve termine. Per me il breve termine è grafico giornaliero, ok Giuseppe? Quindi, in linea generale, anche qui insomma, per me è assolutamente un'idea un tant'è che vi faccio vedere così finiamo anche il mio programma di fine settimana, programma di direzione long, pin bar short su week e FTV power long su daily, dicevo questo, sentite cosa dicevo, a fine settimana che c'era questo, ho fatto questa analisi. Uh, il cambio è ancora in trend long, ma produce una pin bar short che può creare inversione nel breve. Per la settimana rimarrò aperto a posizionamenti long short in base alla price action. Abbiamo una FTV power su daily che alla sua convalida potrebbe portare su nuovamente i prezzi, mentre il breakout al ribasso dell'FTV, quindi qui, diventa anche la convalida della pin bar week. Personalmente allo short, preferisco il long della FTV quanti trader si saranno messi in vendita sul cambio nell'ultima settimana? credo moltissimi ecco perché la possibilità di vedere un ulteriore allungo è molto probabile interessante situazione quindi da osservare nei primi giorni della settimana, martedì boom, rialzo sopra i massi va bene? bene, allora ragazzi sono le 18.50 io vi devo lasciare eh, vi auguro una bellissima eh, serata vi ricordo il sito ealforex.com se volete andare ad approfondire le nostre tra l'altro abbiamo le due guide gratuite, eh? le nostre, le nostre, mm, il nostro metodo abbiamo la guida sulla price action, end of day trading e la guida sul trading in azione quindi andate a scaricare entrambe, sono molto molto belle e, eh, e poi abbiamo tutte le varie cose insomma quindi eh, seguiteci anche sui vari social, su youtube, mettete mi piace, seguite un po' il canale e grazie, io vi, vi auguro un buon trading simple, una buona settimana, per qualsiasi cosa scrivete ovviamente qui c'è il whatsapp, potete scrivere direttamente su whatsapp e vi possiamo rispondere prestissimo, grazie a tutti, un buon trader, trading e noi ci vediamo alla prossima, ciao a tutti!